Allora, riprendiamo aggiungendo degli altri ingredienti alla nostra sintassi del, degli activity diagram, quindi lasciamo un po' a metà l'esercizio sul, sul biglietti chip on paper perché ci accorgeremo che alcune delle cose che sono scritte qua ci servono non iniziamo a farlo perché non ci mancano gli ingredienti questo mi ricorda che non l'ho salvato, quindi sarebbe bene salvarlo allora finora gli ingredienti che abbiamo visto sono nodi di partenza arrivo, attività sequenza, fork e join choice and merge, quindi scelte congiungimento. Sulla e congiungimento salvo una mano, adesso riempiamo le dita dell'altra mano quali altri costrutti si possono essere. Allora, chiediamoci come circola l'informazione all'interno di un sistema informativo. Allora, noi diamo per scontato quando descriviamo un'azione che l'implementazione di questa azione, quindi il codice, il software che dovrà implementare quell'azione, abbia la possibilità di accedere al modello concettuale, alle informazioni del modello concettuale, presenti nel modello concettuale. Nel momento in cui il rivenditore attiva un biglietto, e questo mette dentro una data, una data di attivazione un numero di corse dentro la classe biglietto. Questa data e questo numero di corse, e in particolare anche il numero di biglietto, sono automaticamente disponibili a quest'altra azione. Cioè, vedono tutti lo stesso modello concettuale. Non c'è bisogno di esplicitare lo scambio di informazioni. normalmente. Quindi in qualche modo sono tutte azioni diverse che vanno a lavorare, a aggiornare un modello dati condiviso. <coughs> Ci sono però quindi i, il, il trasferimento di informazioni. Come fa questo a sapere quale biglietto convalidare? È lo stesso di questo. È la stessa informazione che quest'altro ha creato e quest'altro ha creato e così via. No? Come fa a cioè, sapere il numero di posti totali? E lo leggo, c'è cioè il modello, ho accesso diretto al modello. Quindi non ho bisogno di dire da nessuna parte che un'informazione che viene creata da questo signore viene in realtà usata anche da quell'altro signore. È implicito, è sottinteso, tutti usano lo stesso modello concettuale. Però ci sono dei casi in cui le informazioni vengono scambiate anche con l'esterno del sistema informativo. Cioè finché devo scambiare informazione tra due azioni diverse, tra due momenti diversi, del mio stesso sistema informativo, non c'è problema. Uno scrive l'informazione al giornale del modello, l'altro quando al il modello si trova dapo lì, pronto, e lo usa. Ma quando in realtà devo coinvolgere qualche eh, sistema esterno, Eh, immaginate di voler integrare anche, in qualche modo, un'integrazione con il registratore di cassa. Noi non lo vogliamo fare, il registratore di cassa è un sistema informativo suo. Però magari voglio passare il dato in automatico del tipo, fa 5 euro. Allora, ho un dato che deve transitare da un sistema informativo a un altro. Allora io non posso dire, ah beh, questo 5 euro me lo scrivo nel mio modello dati e il registratore di cassa se lo viene a leggere. Non può, non è casa sua. Il registratore di cassa avrà un suo sistema informativo con un suo modello dati separato. Allora, eh, esistono dei momenti in cui l'informazione transita, viaggia anche al di fuori del nostro sistema informativo. Allora noi non possiamo sapere cosa fa l'informazione quando è al all'esterno del nostro sistema informativo, però possiamo sapere quando esce e quando entra. Quando l'informazione esce e quando l'informazione entra. E questo lo modelliamo attraverso un meccanismo che si chiama segnali, segnali o scambio messaggi. Questo meccanismo di scambio di messaggi serve per scambiare informazione. Lo useremo in due casi. Tra il nostro sistema informativo e il mondo esterno. Quando, qualora questa informazione venga trascritta in forma elettronica, per cui io mando un messaggio a un altro, so, a un certo punto mi registro e parte la mail. La mail è una cosa che io posso generare un'informazione che esce dal sistema informativo, ma poi non so che fine fa, quando viene letta, se viene cancellata, non so più nulla. È un segnale che è uscito. Oppure poi dopo, dopo che è arrivata la mail, l'utente ha cliccato sul famoso codice di attivazione, sul link, e quindi viene richiamata la pagina del sito che fa l'attivazione. Quella è un'informazione che ti arriva dall'esterno, dall'utente che ha cliccato sul link. <coughs> in modo così inatteso, le non sai se lui clicca subito, dopo, se è lui, se è quella mail l'ha inoltrata da tre persone, chissà, non sai neanche chi sia che ha cliccato su quello. Perché l'informazione è uscita, ne hai perso il controllo e poi è rientrata da un'altra parte, dall'esterno. Quindi ci sono dei momenti in cui il nostro sistema informativo parla con altri sistemi informativi. La la elettronica. oppure useremo anche il meccanismo di segnali in un, modo, in un modo molto più contro controllato per far parlare tra di loro vari processi cioè se ho un sistema informativo mio che ha fatto di tanti processi separati tanti activity diagram separati magari a volte è necessario sincronizzarli dire vai avanti tu perché io sono arrivato a questo punto però, se sono nello stesso processo, posso mettere una freccia sequenziale che dice tu non puoi cominciare finché io non ho finito. Ma se sono in un processo diverso, un processo diverso va avanti per conto suo, con un suo token, con un suo ciclo. E allora, per sincronizzarli, ho bisogno di passarmi esplicitamente delle informazioni. In quel caso lì non ho bisogno di condividere dei dati, perché tanto ci sono, ma degli, delle informazioni temporali di sincronizzazione. Ma questo secondo caso è più di nicchia. Lo vediamo. Poi c'è un altro... Quindi, parliamo di segnali o messaggi, e questi segnali e messaggi possono essere uscenti, cioè inviati oppure ricevuti, entranti. Poi c'è un'altra condizione che può in qualche modo intervenire nel mio processo, che è il tempo. Questo è il motivo per cui facciamo queste cose adesso um, e non finiamo l'esercizio. Perché la parte dell'esercizio che ci rimane da fare è quella relativa al pagamento mensile. mensile. Quindi la prima cosa che deve fare quel processo è aspettare il primo del mese, primo o l'ultimo giorno del mese. E lì non c'è niente da fare di azioni. Semplicemente il token deve rimanere in attesa che, che l'orologio segni una certa ora di un certo giorno. Allora, il tempo, anche lui, un evento esterno al sistema informativo. Vive di vita propria e il sistema informativo però a volte si può sincronizzare col tempo. Allora, vediamo questi ragionamenti qui come li modelliamo. Ad esempio, vediamo il più semplice che è il tempo. Qui è una ricetta... Tendenzialmente per carbonizzare qualcosa, perché i eh, porno microondi 5 minuti sono, direi, eccessivi. Eh, però, dice che io devo fare una sequenza di azioni, adesso metto il cibo nel microonde. imposta la potenza, accendilo, quindi, aspetta 5 minuti, e poi, qui c'è cessito spegno, speriamo che non lo spenga, e poi prende il cibo, puoi prendere il cibo. cibo. Cos'è questo aspetta 5 minuti? Allora, se noi non avessimo questo, noi diremmo, accendi il microonde, e poi il token cade sotto e mise subito il cibo è pronto. Poi, vale la regola che abbiamo sempre detto, non è detto che io lo vada a prendere subito quel cibo, potrei anche aspettare mezz'ora poi io aspettato la giornata, no, eh, ma potrei prenderlo subito, e sarebbe sbagliato. Io non posso prendere il cibo prima che siano passati almeno 5 minuti da quando ho acceso il forno. Quindi ho bisogno di qualcosa in questo caso che mi rallenti il token. Me Lo metto in pausa. Per una durata predefinita, non c'è scritto finché è cotto. Perché in quel caso dovrei avere un'attività che va a controllare se è cotto, e poi avere una choice che mi dice cotto sì oppure cotto no. Baso su, mi baso solamente sul tempo, allora questo simbolo che si usa che è la versione stilizzata di una classiva sta a indicare il passaggio del tempo. Cioè quando il token arriva nella classivera si ferma e ne esce quando sarà trascorso l'intervallo di tempo specificato. Quindi, qui c'è certo. il um, L'intervallo di tempo in questo caso lo vedete che è specificato in modo relativo. 5 minuti, cioè il token esce 5 minuti dopo che è entrato. Quindi se il token entra adesso che sono le 6.04, uscirà alle 6.09. Ok? Quindi è un intervallo di tempo relativo rispetto all'ingresso del token. Con il simbolo di Classidra, quindi il segnale temporale, posso anche indicare invece degli istanti di tempo assoluti o semi assoluti, cioè alle ore 8, non vale per il microfono chiaramente, allora se nella questione scrivo un orario preciso, o un giorno preciso, il primo del mese, alle 8 di sera, allora quando il token arriva viene intrappolato, beh, se sono 7.59 per un minuto, se sono le 6.05 per un'ora e 55 minuti. Quindi in questo secondo caso ciò che è, non è più costante il tempo per cui il token rimane per bloccato, ma rimane, è costante l'istante l'ora in cui uscirà. A seconda dei casi devo semplicemente attendere un periodo noto, oppure attendere fino a quando non arriva un certo orario, una certa data. Vale in entrambi i casi, dipende cosa ci scrivo sotto. Okay. Ci scrivo 15 minuti, vuol dire aspetta 15 minuti, ci scrivo l'uno di mattina alle 8 e arriva lì e aspetta fino al prossimo l'uno di mattina alle 8. Aspettare al massimo una settimana, minimo un secondo. Un decimo di secondo, cioè, se sono proprio quasi le otto. La cosa importante è che nel momento in cui il token è entrato nella tessita, nel momento in cui entra io so già dirti esattamente quando uscirà. O perché prendo l'ora adesso qui 5 minuti, o perché vado a vedere quando è il prossimo lunedì, che giorno sarà. Quindi ti so dire già, ti so già indicare nel momento in cui il token entra esattamente l'istante in cui uscirà. E questo istante in cui il token esce non dipende da nulla, da nessun fatto, da nessun valore nel modello concettuale, da niente. Okay? Nel momento in cui entra so calcolarti, in questo caso semplice, basta sommare 5, so calcolarti l'istante di uscita. Tutti gli altri casi, sono molti, in cui il token deve aspettare ma la quantità di tempo che deve aspettare non è nota a priori, non è calcolabile nel momento in cui inizia l'attesa, non posso usare la classifica. Ma userò altri metodi, che ne so, grazie. Ad esempio, questa è la ricetta per cuocere la pasta, e dice che la pasta va aggiunta all'acqua, l'ultima azione qua sotto, quando l'acqua bolle Quindi il toppo deve rimanere fermo, cioè dopo che ho acceso il gas, mi ha aggiunto il sale, aspetto. Quanto aspetti? Eh? dipende da quanto ha messo, quanto è forte il, il fuoco. Come fa la pensa? 2 minuti, 3, 5, 22 minuti se sono Alla lì col cerino. quindi ciò che mi però non posso andare ad aggiungere la pasta subito, se andassi subito giù col token, metto la pasta nell'acqua fredda, poi la mangiate voi. Devo fermare il token. Fino a quando? Non ti so dire, nel momento in cui il token arriva qua, quindi ho aggiunto il sale, dico, dico adesso aspetto. Dimmi fino a che ora aspetti, esattamente al secondo, non lo so. Allora non è un'attesa di un tempo che ciò che ti dice quando smetti di aspettare non è l'orologio ma è un evento un'informazione che ti arriva dall'esterno allora l'informazione che arriva dall'esterno supponiamo un termometro, un sensore ma semplicemente guardate qualcuno me l'ha detto questi sono processi che non ci prestano ovviamente ai sistemi informativi che progettiamo noi, perché sono processi fatti da umani, no? non, non fatti da sistemi informativo, Ma è tanto per semplificare in modo semplice il concetto. Quando dall'esterno mi arriva l'informazione che l'acqua sta bollendo, allora posso smettere di aspettare e posso passare alla fase successiva. Quindi è. Un'informazione che arriva dall'esterno che può arrivare in qualunque momento con un ritardo non determinabile, non noto, non, non è noto precisamente quanto tempo ci vuole. Quindi, questo simbolo che è un rettangolo con un taglio sulla sinistra, una freccia che entra, no? questo rappresenta qualcosa che entra nel sistema, questa punta che va all'interno. È un blocco di attesa. Il token quando arriva lì si ferma, fino a quando non arriva questo segnale. Il segnale che l'acqua sta bollendo. Quando il segnale arriva, il token riparte. Con l'informazione ovviamente che l'acqua sta bollendo. Quindi sia la clessidra che la ricezione di segnale sono blocchi in cui il token si ferma. È un'attesa oziosa, nel senso che né nel primo caso né nel secondo caso il sistema informativo non fa nulla in quel periodo. Aspetta e basta. Cioè, a differenza di che ne so aggiungi il sale che è un'azione che se lo metto un granello alla volta perché sono meticoloso, magari ci metto 20 minuti, quindi anche lì passa del tempo, ma passa del tempo in cui il sistema fa delle cose mentre qua passa il tempo in cui il sistema non fa nulla se non aspettare che arrivi un certo segnale da fuori. Per esempio che facciamo prima sulla registrazione via mail, il sistema dopo che ha mandato la mail aspetta che tu clicchi sul link, nel frattempo non fa nulla, finché tu non avrai cliccato non potrai andare avanti perché non hai confermato la tua mail, non hai confermato il tuo account, quindi non puoi far nulla. Aspetta un evento che si presume che prima o poi arriverà e questo evento comporta la, diciamo, la ricezione di informazioni dall'esterno, è qualcuno da fuori che l'ha attivato. Vabbè. parte grafica, l'altro costrutto, il terzo, è quello che permette di far uscire le informazioni uscire l'informazione lo indichiamo con un rettangolo con la punta però che punta verso l'esterno, verso fuori. Quindi eh, invio di segnali o di messaggi, non ricezione di, di segnali. Questo è un blocco di passaggio in cui il token non si ferma, non fa elaborazione manda verso l'esterno dell'informazione che già avevo quindi prende un po' di informazione che c'è da qualche parte nel modello concettuale e la trasferisce in qualche modo all'esterno, a qualcun altro. No, quindi qui ad esempio ho una parte di processo in cui c'è una persona che scrive la mail fornisce le informazioni dopo che ha cliccato sul bottone di invio nel modello concettuale c'è tutta, c'è la mail già pronta, salvata in qualche tabella. Quindi prendo questo e lo mando. Quindi a differenza del blocco di ricevimento di un segnale, che è un blocco in cui il token si ferma si e ferma, il sistema informativo non fa nulla, ma il token rimane fermo, qua il sistema informativo fa qualcosa, cioè gestisce l'invio del messaggio ma il token poi cade giù sotto, che non richiede l'interazione di un utente che faccia delle cose. È un'azione che il sistema informativo fa autonomamente, richiederà un minimo tempo, chiaramente, per lavorarla, ma non è un tempo che coinvolge l'utente, che coinvolge delle azioni dell'utente. Quindi, dal nostro punto di vista, la vediamo come un'operazione praticamente istantanea il che cade attraverso, passa, entra ed esce subito e nel frattempo parte un'informazione che va fuori noi sappiamo di aver spedito questa informazione non sappiamo più che fine farà um, allora vediamo in pratica alcuni di questi concetti. Ad esempio eh, dobbiamo, vogliamo gestire l'altro processo che era descritto nel nostro tema d'esame che era quello del pagamento mensile. Allora, cosa dice il testo sul pagamento? Dice che ogni mese, alla fine del mese, il rivenditore prepara con verifica l'elenco dei biglietti venduti, o meglio, dei biglietti attivati, perché i venduti non lo sappiamo. Invia questo elenco all'azienda, la quale lo controlla accettarlo oppure richiedere delle variazioni quando è accettato questo elenco allora il rivenditore provvede al pagamento notifica l'azienda del pagamento avvenuto e quando l'azienda riceve l'informazione che il pagamento è stato fatto, lo conferma. Quando sono ricordo le parole esatte. Adesso poi andiamo a rileggere perché questa parte va modellata bene. Allora, la prima cosa però parte col tempo. Dice, guarda che questa cosa la puoi fare. Dove è andata? Eccola qua. Quelli che sono legati al tempo al mondo esterno, tutti insieme, insieme. La prima cosa che devi fare è aspettare la fine mese. Quindi, il processo di pagamento si attiva una volta al mese. A volte si vede anche... Quando c'è un costretto di questo genere, so il token nasce e poi rimane fermo fino a fine mese, a volte non si mette il nodo iniziale, ma si parte già direttamente con la custida come nodo iniziale. Perché in realtà è lo scattare di fine mese che fa partire il processo in un certo senso, ma è equivalente, sono una questione di notazione. E allora cosa abbiamo? Cosa succede a fine mese? Beh, è un processo molto semplice, sequenziale, tipo il rivenditore. Uh, controlla l'elenco controlla e come era convalida o certifica l'elenco dei biglietti attivati allora torno solo indietro un secondo chi è il token qui? non è più il biglietto no? è il pagamento mensile di un, di un rivenditore e quanti token ho? uno per ogni rivenditore una volta al mese che non c'entra niente con uno dei biglietti quindi se ho 100 rivenditori in un anno avrò 1200 token. 1200 volte che questo processo viene eseguito. Ogni fa. Quindi sono nel contesto di un rivenditore, nel contesto di un mese specifico. Il mese dopo lo rifarò uguale, ma sarà un altro token nuovo del mese dopo. Queste sono informazioni del token, quindi informazioni di contesto del processo che viene eseguito. Quindi il rivenditore è noto, il mese è noto, la data è nota. Dopo che ho certificato l'elenco dei biglietti attivati, allora ho l'azienda che li deve verificare. Quindi l'azienda verifica l'elenco. L'esito di verificare l'elenco può essere tutto ok oppure no. E quindi avrò una scelta che se è tutto ok vado avanti, se no devo tornare indietro, devo dire all'utente guarda che devi correggere qualcosa. Allora, se non va bene, devo... Formalmente quello che dovrei fare come minimo è questo: tornare a questo blocco, in modo che il rivenditore, se ci sono degli errori, possa avere la possibilità, possa avere la possibilità, non si dice, abbia la possibilità di eh, modificare rivederlo. Io non posso però fare così perché la regola è che ogni attività ha un ingresso solo e in un'uscita sola, non posso avere due ingressi. Quindi per poter fare questo devo mettere un rombo in cui far costruire i due ingressi ed escano lì sopra. Allora fammelo fare da sinistra, che mi viene meglio. Così. Così. Così. Quindi qua in questo caso significa che l'elenco ci sono errori, nel caso in cui ci siano degli errori, torna su. Se voglio essere un tantino più educato, mettiti dal punto di vista del, del, del rivenditore, su. Diligente alle 7 del mattino del primo del mese fa il suo elenco, lo compila, schiaccia invia, convalida. Poi lui è tranquillo, fino al mese prossimo, dal suo punto di vista. In realtà l'azienda si accorge che ha sbagliato di 0,02 centesimi e quindi non gli elabora il pagamento. E quindi il signore dell'azienda vedrà, vedrà che qualcosa non va bene e schiaccia un bottone, tipo no, errore. Quindi il sistema informativo a questo punto si aspetta che il rivenditore vada a modificare questo elenco, a rivederlo eventualmente. Come fa il rivenditore, persona umana, fisica, a saperlo? Lui tutte le mattine alle 7 va a controllare il sistema informativo per vedere se è stato accettato o non accettato? Darsi, se siamo sadici possiamo farlo fare così oppure ci costa niente mandargli una notifica. A questo punto, visto che richiedo che l'utente rivenditore eh, faccia un'azione che magari non era previsto che facesse, lo avviso, gli mando un avviso come? Eh, gli mando un segnale una mail avvisa il rivenditore via mail o via sms o quello che volete. E poi ovviamente, quindi nel momento in cui colui che lavora all'azienda riscontra degli errori e dice questo resoconto non è valido, subito fa una mail al rivenditore e il rivenditore a questo punto si può collegare e potrà fare queste cose. Quindi lo rivede, lo riconvalida e tutto si ripete finché prima o poi non viene accettato. Il signore? No, qua non succede nulla. Il segnale? Il segnale? Ah sì, sì, sì, certo, grazie. L'ho messo apposta quel rombo. E quindi qui abbiamo gestito la prima parte del processo. Cioè arrivare ad avere un elenco affidabile. Questa mail la riceve okay, so, sul cellulare, riceve... non necessariamente sul sistema informativo della macchinetta dei, soldi, dei, dei biglietti. Ma questo è un segnale esterno, è un'informazione che viene generata, ma non è più, dal, mo dal momento stesso in cui viene generata non è più gestita da noi. Ok, poi ci sono, a questo punto... Siamo nel caso di ok, eh, non esco se non ho la destinazione, eh, vado avanti a fare cosa? Vado avanti a, a gestire il pagamento, perché a questo punto l'azienda ha verificato l'elenco, il rivenditore può pagare. Allora, anche in questo caso potremmo avvisarlo a questo povero rivenditore, con un altro messaggio dicendogli ok, tutto ok. Prendi conto approvato. Nel caso in cui non ci siano errori, quindi caso ok. Adesso noi lo vediamo tutto qua questo processo, però tu conta che lui mattina, cioè il primo novembre alle 7 del mattino fa questo lavoro poi magari l'approvazione quella dell'azienda la fa al 20 del mese successivo perché non è detto che la faccia istantaneamente no? no noi ci vediamo questo che mi gira velocemente ma in realtà magari rimane in attesa per dei giorni e quindi di nuovo l'omino cosa fa? Come lui sa che deve pagare ma come fa a sapere quando la cosa è stata approvata? allora o presupponiamo che lui vada sempre a controllare oppure, diciamo, vabbè, stai tranquillo, quando è approvato, quando poi procede, ti arriva un messaggio. Quindi ti arriverà un messaggio di entrambi i casi, sia che sia è approvato, sia che ci siano degli errori. Questa cosa qua dei messaggi non c'era scritta nel testo. Stiamo aggiungendo noi, immaginandoci qual è l'impatto organizzativo, cioè sul comportamento delle persone del sistema stesso A questo punto il rivenditore può pagare. Posso mettere... È sempre soggetto, rivenditore effettua pagamento. Posso metterlo come attività? Allora, chiediamoci, quando il rivenditore effettua il pagamento, quale sistema informativo sta usando? Abbiamo due risposte, tutte e due lecite, ma dobbiamo decidere in che contesto sia. Caso 1, il caso più semplice, eh, si collega al sito della banca e fa il bonifico. Allora, sta usando un sistema informativo diverso da quello della tendenza trasporto. Quindi io, no, io aziende dei trasporti non potrò mai sapere o gestire questa azione. Questa azione che lui fa collegandosi a un sito diverso non è tracciabile da me. Per nulla. E allora non ha senso messa qua. Poi vediamo come metterla. Fatemi fare il caso 2. Il caso 2, quello in cui invece avrebbe senso questo, è se io aziende dei trasporti facessi anche il merchant, no? avessi sul mio sito la parte di commercio elettronico in cui il rivenditore può pagare direttamente sul mio sito. Allora questo rivenditore il del il pagamento significa che si collega al sito dell'agenzia di trasporti e con la carta di credito paga. Sul mio sito però. Allora io lo so che ha pagato, perché l'ha fatto su di me. Allora, ha senso questo solamente se il sistema informativo su cui viene transato il pagamento, su cui viene data la disposizione di pagamento, è lo stesso sistema informativo che sto descrivendo. Se no, questa attività non ha senso. Dillo. No, nel senso che se lo dovessimo fare, chiaramente dovremmo aggiungerlo. Il sistema concettuale era fatto nella prima ipotesi, del tipo, paga per altri canali. L'unica cosa che c'era era un importo che era il risultato dei calcoli e un flag pagato sì o no, che però era una, una, una conferma che adesso, adesso lo vediamo che viene inserito. Quindi il in modello concettuale l'abbiamo fatto nella prima delle due quote che dentro, cioè quello in cui pago per canali diversi e quindi non aveva bisogno di gestire quello escludendo il caso in cui io abbia anche la parte di e-commerce per cui i miei rivenditori mi pagano lì sopra come posso modellare il fatto che il rivenditore va a pagando in mano? Allora, il fatto che il rivenditore paghi non lo so non lo so posso chiedere al rivenditore ha senso di, di dirmi quando ha pagato non so, mi sto chiedendo il rivenditore va in banca e fa il bonifico e poi torna sul mio sito e dice che il rivenditore conferma di aver pagato allora, a parte il fatto che questa conferma specifica nel modello concettuale non ce l'abbiamo ma al limite potremmo aggiungerla. Ma ci serve? Qual è l'informazione che serve all'azienda dei trasporti per dire oh, questo qua ha pagato? Che gli arrivi dalla banca, l'informazione, no? Perché lui dice, ho oh, pagato, ma sei sì, bravo, fammeli vedere. E non è neanche un'operazione in tempo reale, per cui per dire il venditore dice ho pagato, allora io vado subito a collegarmi alla banca e vedo subito la credito e quindi lo posso convalidare. No, perché la banca ci mette due o tre giorni per elaborare un bambino. Qui non mi serve nulla che lui mi dica guarda che l'ho fatto e quindi adesso, quindi cosa? Finché la banca non mi dice niente. Quindi in realtà la, la prossima azione la fa. Qui adesso non c'è più nulla da fare, se non aspettare che arrivi l'informazione della banca che il bonifico è stato fatto. E quindi in questo caso aspetto di ricevere dall'esterno questa informazione. Qua nessuno più fa nulla. Nel senso che l'impiegato dell'azienda di trasporti, dopo che ha in questa attività ha detto sì, il rendiconto è corretto, dal punto di vista dell'azienda di trasporti non fa altro che aspettare che il bonifico sia ricevuto. Il rivenditore cosa fa? Beh, il rivenditore quando riceve questa mail non è proprio vero che non fa nulla, lui deve andare a pagare ma non, non facendolo su questo sistema informativo per noi è invisibile questa azione e poi il fatto che il bonifico sia stato ricevuto dalla banca è una cosa che non fa più il rivenditore lo farà il sistema informativo della banca che in qualche modo magari se ha voglia mi manda una notifica allora a questo punto cosa succede? succede che l'azienda conferma il pagamento quel famoso flag che avevamo qua pagato diventa vero, diventa true, diventa uno quando l'azienda conferma il pagamento cioè chi è che può mettere quel flag a uno è l'azienda ovviamente non il rivenditore, se no il rivenditore lo metterebbe a uno un po' troppo presto poi direi che è finito Di segnale che mi dice non puoi andare avanti fin tanto che dall'altro sistema informativo, cioè quello della banca, non ottieni queste informazioni. Non arriva queste informazioni, non puoi fare niente. Fermati, aspetta. Ok? il rivenditore non mi, non mi risulta che debba più far nulla in questo caso. Intanto lui ha pagato, è tranquillo. Quindi questo è l'altro processo, che coinvolge il tempo e un po' di segnali inviati e ricevuti, scambiati con l'esterno del, del processo. Um. Controlliamo solo una cosa, ogni azione deve avere un responsabile, il venditore, l'azienda, l'azienda, ogni azione che coinvolge un'attività umana, un'interazione con l'utente. I segnali inviati e ricevuti non hanno un soggetto perché è il sistema informativo che li gestisce in automatico. No? Dicevamo, sono cose in cui il token non si ferma, o se si ferma, si ferma in modo ozioso, non c'è nulla da fare, non coinvolge l'utente. Quindi no, no, Non c'è nessuno degli utenti che è coinvolto in quell'azione lì, perché no, l'utente sarà, il rivenditore sarà coinvolto nella lettura della mail, nella ricezione della mail. Ma la ricezione della mail la fa su Gmail, o su Libre o su Yahoo, non la fa sul mio sistema informativo e quindi non la vedo. Però tutte le azioni, ce l'abbiamo anche qua, azienda, rivenditore, utente, c'è sempre un responsabile delle varie azioni. Quindi, contro l'altro se non è un errore che ogni azione abbia sempre un soggetto che identifica qual è l'utente, il gruppo, l'ente, il dipartimento, eccetera, eccetera, potrebbe non essere necessariamente una persona, ma una funzione aziendale che è responsabile l'ufficio acquisti convalida l'ordine, quindi non necessariamente la persona, ma una responsabilità affinché quell'azione venga svolta. L'abbiamo già detto prima, responsabilità che non è detto, non è detto che l'utente su cui ricade la responsabilità sia noto al sistema informativo, no? Noi sappiamo che qua noi l'utente è anonimo, non, è, non abbiamo nessuna classe che rappresenta i dati dell'utente perché non li conosciamo, ma sappiamo che è lui colui che convalida il biglietto. Però abbiamo già imparato a tenere ben separate queste cose, gli enti o le persone su cui ho informazioni rispetto agli enti o le persone che svolgono determinate operazioni, che sono responsabili dello svolgere determinate operazioni. Sono due concetti indipendenti. Ecco, questa ridondanza in cui c'è sempre questo soggetto, e tutto sommato a volte può essere anche un po' scomodo da leggere, perché ogni volta dico: beh, Vedo un diagramma, ma poi questo lo fa tizio, questo lo fa caio, quindi in qualche modo si devono coordinare, in qualche modo si devono mettere d'accordo, eh, è possibile renderla più evidente. Scusate, eh, vado le cose in un, modo, in un ordine diverso. Ci presento gli argomenti in un ordine diverso. È possibile rendere più evidente anche graficamente questo concetto di responsabilità. Attraverso un artificio grafico che prende il nome di swim lane, cioè le corsie della piscina, no? Nella piscina ciascuno ha la propria corsia da votare. Allora, in un Activity Diagram è possibile spezzare il diagramma in più corsie e ciascuna corsia è relativa a una responsabilità diversa. Quindi avrò una corsia per il venditore, una corsia per l'azienda, una corsia per l'utente... E quindi anziché dire l'utente deve convalidare il biglietto, avrò un'azione che dici semplicemente convalida il biglietto e lo metto nella corsia dell'utente. È solamente un modo diverso di rappresentare la stessa informazione. Ad esempio qua fa vedere un processo che coordina il professore, studente, l'amministrazione di poterica università dove se andate a vedere define syllabus qui definisce il contenuto del corso non c'è scritto dentro l'attività chi lo fa in un diagramma di, di, di processo normale sarebbe sbagliato ma è nella corsia del professore e quindi leggetelo come una scorciatoia per dire ogni volta che c'è un blocco di tipo azione, quindi signal send, signal receive, li potete mettere dove volete, tanto non coinvolgono nessuna responsabilità. Ma i blocchi di tipo azione, metteci, metteteci davanti sempre a ciascun blocco il nome della corsia, professore insegna, il professore definisce il sillabo, lo studente si iscrive, lo studente impara, l'amministrazione raccoglie le iscrizioni, l'amministrazione crea l'elenco. Build, ma la Quindi, se noi avessimo messo professor, professor, student, student, administration, administration dentro i blocchi, avremmo potuto disegnare un diagramma in forma libera. Oppure decidiamo di fare le corsine, allora in qualche modo anche qua c'è una sequenza temporale che tende ad andare dall'alto verso il basso. E qui vediamo che c'è, ad esempio, un fork abilita tre processi, tre attività, in capo a tre responsabili diversi. Quindi, dopo che il professore ha definito il servizio bus, il professore insegna, lo studente si iscrive e dopo che si è iscritto studia e l'amministrazione raccoglie le iscrizioni. Tutto in parallelo. In qualche modo, vabbè, da un lato lo possiamo vedere come è. è una scelta puramente puramente estetica, non c'è né informazione in più né informazione in meno. Diciamo che rende un pochino più esplicita quella che è lì, il trasferimento del, della responsabilità da, un, da una persona all'altra, da un ente all'altro. Cioè quando io ho una freccia che varca i confini dello swim lane, vuol dire che in qualche modo dal punto di vista, sul piano organizzativo, il sistema informativo non interessa. Sul piano informatico non cambia nulla, ma sul piano organizzativo ho in qualche modo un trasferimento di competenze. Cioè, finora questa pratica l'ha seguita il mio ufficio attraverso una serie di passi e finché sono dentro la mia swim lane sono io, ho il mio ufficio che lo deve portare avanti, quando passo swim lane da una all'altra significa che in qualche modo devo coordinarmi con qualcun altro che portare porterà avanti la parte del lavoro. Ma... È rilevante da, appunto, dal punto di vista organizzativo, non da quello informatico, perché quello informatico è sempre un processo come un altro, che ovviamente sono attivato a chi ha fatto il login con l'appartenenza con a quell'ufficio o a quel servizio. Quindi, eh, vabbè, qui va avanti. Ovviamente il processo è uno solo, sempre, eh? e qui avrà un nodo di partenza e un nodo di arrivo. Sono una scorciatoia per non dover, soprattutto quando ho tanti blocchi, per non dover ripetere molte volte le responsabilità e le anche un pochino più visibili. È una scelta puramente grafica. Come fare a creare Swimlane eh, sul nostro hashtag? Creiamo un altro diagramma. Chiamiamolo pagamento BIS. Le Swimlane si creano... Allora dove è andato? Qui vengono chiamate partizioni, quindi posso creare verticale e orizzontale a seconda di come voglio disegnare il mio diagramma, e in questo caso avrò no, qua ne ho solo due, vero? Avevo il rivenditore e l'azienda. Questo qua la posso cancellare. È rilevante solo dove colloco i nodi di tipo azione. Quindi sono gli unici che hanno una responsabilità associata. I nodo start, il nodo terminale, il nodo clessidra, il signal sending, il signal receiving, il fork. Il, tutti gli altri nodi li posso mettere dove voglio, dove viene meglio dal disegno, diciamo, no? per mantenere il disegno più ordinato. Ma di per sé, mh, essendo cose che vengono gestite automaticamente non richiedono responsabilità alcuna. Quindi se io dovessi ricostruire il diagramma di prima avrei il rivenditore, controllo l'elenco di gestione, chissà se funziona copia e incolla, sì funziona. Tolgo il rivenditore e metto solamente che cosa fa. Poi avevo il mio rombo, dopodiché ho l'azienda che verifica l'elenco. Ogni tanto in incasino col mouse. allora Abbiamo detto rivenditore, aspetta fine mese. Poi c'è questa rombo, verifica, verifica elenco. Poi l'elenco può essere ok oppure non, non, non ok. Quindi avevamo un altro rombo sotto. E se era ok, mandava il segnale e tornava su quindi abbiamo un signal sending altrimenti avevamo invece l'altro signal sending di come si chiamava rendiconto approvato e poi l'attesa del pagamento ricevuto, bonifico ricevuto e il tutto si concludeva con del pagamento. Questo è in caso di errore, questo è in caso di ok. Qui non devo ancora scrivere fine mese. È una cosa del genere. Adesso dovuta ridurre un attimo la dimensione per farcelo stare. Quindi è equivalente alla stessa cosa, descrive lo stesso processo, graficamente fate come preferite, quindi anche all'esame è indifferente. Eh. Pendenzialmente se uso il Dream Lane, alla fine uso più spazio, c'è più, più spazio vuoto, quindi l'altro processo è più compatto, però in questo momento riesco a vedere magari più blocchi di attività, se... soprattutto in una fase successiva, man mano che vado avanti con la progettazione del sistema mi posso effettivamente concentrare meglio su chi fa che cosa. Quindi ho anche una visione di questo genere che anche di qui c'è, perché l'informazione è la stessa ma è meno evidente, salta meno all'occhio. C'è una domanda? È indifferente. Tanto il soggetto che via la mail è il sistema informativo. Quindi lo puoi mettere di qua, lo puoi mettere di là, non cambia nulla. perché anche anche qua vedi che non avevamo un key in via la mail. Cioè, a quel punto il sistema invia la mail. Il sistema è ovunque quindi. Anche per assurdo questo blocco qui l'avrei potuto mettere di qua Non aveva molto senso questa freccia che girava Ma non cambiava nulla dal punto di vista dell'informazione Quindi fork, join, i rombi, i segnali inviati e ricevuti per sidre le mettete dove vi fa più comodo <ride> dal punto di vista grafico. Invece l'unica cosa che ha senso sono le azioni vere e proprie a cui attribuisco una responsabilità. Va bene? Allora vi saluto e speriamo di non prenderci troppo acqua questo serve.